Ciao a tutti ragazzi, qui è FortuGamer che parla. Benvenuti in un nuovo video. Allora, ragazzi, torniamo a fare le nostre carissime challenge oggi. Nel particolare, la challenge che dovremo fare è quella di utilizzare esclusivamente armi di NPCs, cioè dei personaggi della mappa. In pratica, ragazzi, noi non potremo prendere armi da terra, dai nemici, dalle chest, ma solo dai personaggi della mappa che ce le concederanno gentilmente, più o meno. Prima di startare, ovviamente, vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, e soprattutto di attivare la campanellina. Di inserire all'interno dell'item shop il codice creatore Fortu così come vedete a schermo, e accettare, così da ora un acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale, e rimettetelo perché ogni 14 giorni ve lo levano. Ultimissima cosa, questa sfida è stata registrata mentre ero in live sul mio canale Twitch, dove facciamo spesso appunto challenge registrate assieme, quindi mi raccomando, in descrizione trovate il link per seguire anche voi le live in diretta. Attivamente sì, qua l'NPC c'è, ma io ci devo andare a parlare subito perché non posso raccogliere armi di alcun tipo, però va bene Allora ragazzi questa cosa finirà molto male Sto scendendo malissimo ragazzi E sento un bel po' di gente sopra la mia testa Questi scenderanno tutti palesemente da Beastie boy Ma, Ma non avevo armi Allora vi prego non andate da Rick Vi prego non andate da Rick Vi prego non andate da Rick Sibai, vieni un attimo qua. Ti devo dire una cosa nell'orecchio. Cioè, comunque, veramente sta cosa, raga, finisce che. No, no, dai. Vabbè, GG. Allora, devo capire bene dove si trovi Rick. Che se non sbaglio, si trova qui. Esatto, vedo i tre puntini, ragazzi. Ce dovremmo essere. Scusami, Rick, potresti darmi un'arma decente? Bende. Cioè, Rick, bende. Tra tutto quello che potevi darmi, bende. E a questo punto io direi che possiamo anche tranquillamente quittare. Vabbè, eh, sendimi Rick, attivami una rift. Almeno, boh, vado da qualche altro NPC, a Vivi Woods. Questa non la posso raccogliere. Oddio, però non è considerabile arma. La citiamo? Che dite, la citiamo? Secondo me si può citare. Dai, citiamola. Non è un'arma, in fondo. Non fa danni. Quindi la possiamo citare. Ya, yeah, mi servono i tre punti. Dove scavolo sta l'NPC a BB Woods No, no, no, no. Lasciatemi stare, lasciatemi stare, lasciatemi stare. Ah, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Sta qua. E allora, Beast Boy, dammi qualcosa, ti prego. Bende, io non ci posso credere. Due di loro mi hanno dato le bende ragazzi Almeno tu vendi un'arma Oh neanche tu vendi un'arma Mamma mia ragazzi Non ci posso credere È diventata una prova a vincere col piccone challenge ragazzi Ma a tutti gli effetti Sì dai vinciamo col piccone Sto tenendo un botto di cure Ma giusto perché sto a farmare O sto a farmato. <ride> no, no no no no Scappa Scappa, scappa. Allora, l'NPC dovrebbe stare tipo a. Mannaggia la miseria! E tutte quelle miserie esistenti sulla miseria della terra! Giovanni, come ti chiami? Marco? Lella, Lella, Lella, Raffaella, ti prego. Ragazzi, quante bende ci hanno dato? Ma mi pare mai possibile una cosa del genere. Ce l'ho dovuta acquistare quest'arma un altro po'. Questa io che faccio, ragazzi? Io con sta cosa cosa devo fare? Ci raccole per coche? C'è un annaffiatoio! Raga, io non posso far nulla. Cioè devo sapere. Stavi... Cioè, al massimo se volete canto una canzone, ma non è che abbia tutte queste alternative sto tizio mi sta sopra. Lasciamoli fightare, raga, lasciamoli fedare. Ma fallo cadere, fallo cadere, bravo, bravo, bravo. Un altro colpo, un altro colpo. Io te lo posso soldare, ma fino a un certo punto. Ok, ok. Eh, ragazzi, posso, posso, posso provare. Fini i materiali? No, GG, bravo Non potevo fare altrimenti, raga Qua nel molo alla gelateria ci dovrebbe essere NPC. Lo vedo, spero che nessuno venga con me, sinceramente Non vedo nessuno per il momento Sanni, bella, 50 Grazie, va benissimo Almeno così partiamo sempre con un'arma, ragazzi Facciamo così Da ora le cose qui cambiano Possiamo raccogliere tutti gli oggetti anche armi che non facciano danni Poi del resto possiamo raccogliere tutto quello che ci pare da terra L'importante è che non siano armi che fanno danno uh, Ci dovrebbero stare tipo due persone qua That kind of sucks, you know? Eh vabbè, me ne farò una ragione poi Una a terra Non, non c'è cioè mai manco materiali Girava con una pistola e senza materiali sto tipo Eh ma sta arrivando la safe, caro mio No, no ma no, come cavolo ha fatto? Non salire, non so. Perché non sta salendo? Perché non sta salendo? Perché non sta salendo? Mi ha massacrato, perché non sta salendo? Mi hai arato, mi hai aperto. Vabbè, io scappo. Ciao. Ah, ma tutta sta zona c'ha sta cosa strana del salto. Vabbè, ci sta. Condivisibile con i bei vecchi tempi, eh. No, sta ufo. No, no, no, no. Che significa l'ufo? No, no, no, no, no, no. Cioè, ma sei serio? Raga questo tizio non sta scherzando E questo ha fatto una cosa molto intelligente Ok è andato Mica Eh una cesta una cesta una cesta Dai dai dai dai pozza grande No Ci ho sperato tantissimo Uh si gode Si gode queste skill Se te la chiami skill Se te la chiami skill Uh, oh oh oh oh oh oh oh oh Oh, bad story, bad story, ufo ufo. No, no, no, no, mi sembra. No, hanno atterrato nella posizione peggiore in cui potessero atterrarlo. Ok, sono due, li vedo, li vedo, li vedo, li vedo. Atterrato. Ma so che roba c'aveva? Niente, N niente, non c'aveva niente questo, io non ci posso credere. No. no, no, no. Fatelo cadere, dai, fatelo cadere, fatelo cadere, fatelo cadere, dai. Dai, che quei due si fightano, dai, che quei due si fightano Se solo quello si avvicina, raga. Ma sgamato, io non ci posso credere. No! Non scherzare. Quanti colpi già? Eh? Non è finita, non è finita, non è finita. C'ho la ground. Utilizzo i suoi materiali per ora che mi conviene. E finché non capisce che sono sopra di lui. Dai che casino. Bella una terra. Anche l'altro, dov'è? Sta qua, sta qua. Andata, Godo! GG, ragazzi, andata! Vinto solo con le armi degli NPCs. Grande andata, ragazzi! Beh, ragazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta. Io vi ricordo solo di iscrivervi al canale YouTube, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina. E anche sul mio canale Twitch, dato che stasera alle 19 ci sarà un'altra live in cui giocheremo assieme. Vabbè, poi anche su Instagram e TikTok. Insomma. Niente, boys, quindi, noi ci becchiamo alla prossima.